è tanta tanta roba l'ultimo vero bolide d'Arelli stradale la mia recensione è riferita al modello STI 2002-2003 fari tondi che è in sostanza identico al modello 2003-2004 il quale ha subito un restyling e una modifica alla turbina e tra l'altro l'ultimo modello STI equipaggiato con un motore di 2000 cm3 il modello da 2,5 litri e mezzo purtroppo si è rivelato poco affidabile premetto che ora non mi soffermerò tanto sui numeri o dati tecnici, li trovate dappertutto ma vi racconterò le mie impressioni di guida dopo sette anni vi ricordo che non sono di parte ma semplicemente soddisfatto dell'auto in questione ma soprattutto ho avuto negli ultimi due anni per chi mi segue un'esperienza notevole su supercar che costano ben oltre i 100, alcune anche da 180-200 mila euro Paragonate la mia Subaru che nel 2015 acquistai per un valore di 8.500 euro Unico proprietario, l'auto era in perfette condizioni Un pazzo che me l'ha venduta a quella cifra lì Gli interni è ovvio che non sono paragonabili a quelli BMW, Mercedes eccetera con 40.000 euro vi comprate una normalissima berlina, magari più rifinita da 150 cavalli, non un bolide da rally. Li trovo comunque belli in particolare i sedili, la strumentazione e il contagiri bello grosso al centro. Voto 7. Motore 4 cilindri boxer da 265 cavalli di cui 240 circa la ruota che però Sostituendo l'intero scarico con una cifra di circa 3.000 euro si avrebbe un beneficio enorme, circa 280 cavalli alla ruota e un'erogazione più libera. Ciò nonostante è un razzo 5-3 nello scatto 0-100. Nel mio caso è un po'... Un po' più basso, abbiamo abbassato a 4.8 va come un M3 92 se parti da fermo però la M3 92 non ti sta dietro perché la trazione integrale permanente che ha la Subaru nel momento in cui stacchi la frizione e la mia è una frizione rinforzata fa i buchi per terra e abbiamo provato anche con la Launch Control con M2, M3, sto sempre davanti perlomeno per le prime tre marce poi ma il bello di questa macchina sono proprio le prime tre anzi quattro marce perché Subaru Subaru STI ha pensato che le prime quattro marce dovevano essere tutte belle corte con una bella coppia pronte sono la quinta e la sesta marcia che sono state tarate per essere più lunghe per le autostrade non per le strade di montagna dove di solito ci andiamo a divertire per guidare un po' difficilmente mi è capitato di mettere la quinta marcia in strade del genere con tutte le macchine che ho provato non solo con la Subaru l'erogazione è ottima fino ai 3.000 giri dai 4.500 a 7.500 si scatena l'inferno Seconda, terza, quarta marcia Dov'è il lag? Non esiste. La mia ha il limitatore a 8002. Basti pensare che in salita è sufficiente cambiare a 5.500 giri per volare annullando completamente l'effetto della forza di gravità. Direi che non si sente proprio la necessità di cavalli in più. Lei usciva con 265, la mia è stata lavorata un pochino ne eroga 347 e 465 Nm di coppia quindi è un pochino più spinta ma non è che stiamo parlando di 500, 600, 700 cavalli roba da pazzi di auto moderne il motore è affidabilissimo tipico delle auto giapponesi è instancabile anche girando in pista senza sosta e io l'ho fatto è veramente affidabile. Il sound tipico dei boxer lo rende un motore unico. Per quanto riguarda i consumi si va dai 2 km litro in pista ai 10 in autostrada. Su strada si va a circa 4-5 km litro con piede molto pesante, ai 7-8 con piede leggero e strade scorrevoli. Quindi la macchina di media, dai ci faccio 5 km con un litro, consuma veramente tanto. Quindi facciamo molta attenzione al portafogli, anche perché la STI ha la centralina tarata per benzina a 98 ottani e oltre. Cambio a 6 marce, innesti corti e precisi. Le prime 4 marce sono ravvicinate. al cambio 9 raga è un cambio unico freni i freni sono ottimi per un uso stradale potenti non bloccano mai grazie ad un ottimo abs sportivo neanche durante un uso intensivo ti lasciano a desiderare vero è che nel mio caso ho messo tubi in treccia e pastiglie cosworth che quando sono fredde non frenano si devono scaldare portare in temperatura poi la macchina comincia a frenare forte quindi diciamo che L'impianto Brembo Oro ha quattro pompanti all'anteriore e due al posteriore fa veramente bene il suo dovere. L'assetto, io monto un assetto Tein, barre stabilizzatrici un po' ovunque. La macchina ha un telaio molto rigido forse avrei dovuto scegliere un assetto un pochino più, più morbido, più pensato per il rally la trazione, la trazione è la cosa più interessante di questa macchina è qualcosa di eccezionale grazie a tre differenziali meccanici e alle quattro ruote motrici l'STI va dove si mettono le ruote è sicuramente più tecnica e impegnativa della VRX. esce nel 2002, andava forte come un M3 nello 0100 andava come un 911 ed era completamente, totalmente priva di ogni tipo di controllo elettronico, escluso l'ABS. Ma era molto più sicura e non avevi problemi quando dovevi uscire e pioveva, ragazzi. Trazione integrale permanente, due differenziali autobloccanti, uno davanti e uno dietro. Centrale. forse meno divertente perché più difficile da far derapare effettivamente un po' di effetto sovrasterzante potrebbe essere divertente però questo stile di guida così con questa trazione e la facilità con la quale la Subaru ti porta fuori dai, dai tornanti a me, a me piace di più con due ruote sull'asfalto e due sulla neve se si accelera la Subaru va dritta Senza inutile elettronica Ripeto, questa auto non ha nessun tipo di controlli È completamente nuda, cruda A parte l'ABS, vabbè, quello l'abbiamo già detto, no? Consiglio pneumatici eh, Bridgestone RE 070 che sono quelli di serie che non so neanche se si trovano ancora oppure delle Yokohama che sto per prendere le Advan A052 mi sembra. e nel test drive invece ho utilizzato le Toyo R888 che sono eccezionali veramente delle gomme super performanti rumorosissime in autostrada noioso però poi questa non è una macchina per viaggiare anche se con quei bei sedili comodi dietro e comunque la seduta abbastanza alta ci porti tranquillamente la famiglia insomma è un'auto completa bella da vedere, cattiva, incazzata, incazzata nera, mi verrebbe di ma in realtà è blu coi cecchioro È il colore sotto al sole signori, non, non c'è un colore così io ci ho perso la testa per questa macchina, mi rendo conto che perché la mia e eh, magari ci ho messo un po' più di pathos, di trasporto in questo video, però dopo aver guidato la supercar questa è, è fantastica, vale tanti soldi in meno, ma alla guida vale tanto di più delle, delle super blasonate. Per altre auto come Porsche o BMW è impossibile garantire una sicurezza simile, su, soprattutto su fondi bagnati e sporchi. Forse con tutti i controlli elettronici inseriti possono avvicinarsi, ma in questo caso stiamo parlando di un bolide da rally a tutti gli effetti. Come dice Francesco, sembra che i controlli siano inseriti ah, in realtà, do, non vola, ci sono. Vola, ma sembra che c'hai controlli. Trazione, voto 10, non ce n'è per nessuno. Mitsu, Evo, basta. Questa macchina senza controlli è più sicura delle auto che li hanno. Ed è un'auto intuitiva, ovviamente non oltrepassando le proprie capacità di guida. Gli italiani di questa macchina sono ridicoli, bassissimi costi anche questo fa la differenza. Suggerisco a chi è proprietario di questo modello di non venderlo mentre a chi è interessato all'acquisto di un usato di non esitare perché è un'auto sportiva vera che sa dare emozioni uniche.